Ciao, sono Luca di Mr.Gadget, sono pronto a presentarvi il nuovo OnePlus 7 Pro. Due modelli presentati per OnePlus nell'edizione inizio 2019, modello OnePlus 7 Pro, quello che ho nelle mie mani, e poi la versione normale. Uno, il Pro, in vendita praticamente subito, l'altro invece dai primi giorni di giugno. Uno, il modello 7 con un aspetto molto simile a quello del modello 6T ma con un sacco di tecnologia nuova all'interno, questo invece con un aspetto eh, totalmente eh, rinnovato. Eh, dentro la scatola eh, semplicemente il telefono, il caricabatterie Warp 30 e poi il cavo per la connessione dati e per la ricarica. Ma il telefono com'è fatto? Ci sono diversi pilastri intorno a cui è costruito questo OnePlus 7 Pro e uno di questi è il display Fluid AMOLED gigantesco 6,67 pollici QHD con il supporto all'HDR 10 questo vuol dire che questo display è in grado di andare da 0,27 nits di luminosità minima fino a 4.000 nits di eh, luminosità massima, veramente eh, incredibile QHD Plus vuol dire definizione davvero superiore che è così eh, esagerata da aver ricevuto la classificazione di displaymate eh, con il massimo dei eh, voti, uno dei migliori display del mercato. Certificato anche da Netflix, che renderà eh, disponibili contenuti in eh, HDR eh, 4K anche per eh, questo eh, prodotto. E poi eh, l'attenzione ai eh, dettagli. Come detto, refresh rate fino a 90 Hz per rendere l'esperienza ancora più fluida ma soprattutto per rendere i giochi ancora più eh, gradevoli e poi altro dettaglio molto eh, importante perché c'è la modalità night 2.0 che permette di ridurre al minimo l'emissione di eh, luce blu e poi oltre a questo eh, dal menu si accede eh, facilmente una modalità lettura la possibilità di avere il display in scale di grigio di invertire addirittura i eh, colori e poi di utilizzare anche un tema dark Ecco l'altro pilastro su cui è costruito questo telefono, tripla fotocamera, il sensore principale addirittura 48 megapixel e poi un eh, grandangolo con eh, un'apertura di 117 gradi e anche un, uno zoom 3x, uno zoom ottico eh, 3x, poi torneremo anche su questo dettaglio. Giro infine eh, questo eh, telefono per mostrare l'altro pilastro intorno a cui è costruito, cioè la pop-up cam, eh, vedete la eh, fotocamera anteriore che per non disturbare il gigantesco display appare e scompare quando si deve scattare un selfie oppure quando si deve sbloccare il telefono un po' da vicino dunque questo uh, oneplus 7 pro che presenta come detto questo schermo gigantesco da 6,67 pollici eh, una struttura con schermo tra l'altro con i lati curvi rispetto ai modelli passati è stato spostato qua in basso il cassettino della sim uno dei due altoparlanti perché questo è un prodotto con audio eh, stereo il connettore usb type c eh, con eh, lo standard 3.1 e poi eh, un lato con il pulsante di accensione e eh, il selettore che è abituale, quello a cui siamo abituati, il selettore cioè di modalità per mettere suoneria, silenzioso e vibrazione. E poi da questa parte invece il controllo del volume eh, che per noi sapete si chiama eh, volume rock. Come detto, tre fotocamere eh, sul retro e poi insomma display completamente pulito invece nella parte frontale. Questo colore, in particolare il eh, nebula blu, è qualcosa di assolutamente superlativo. Come funziona eh, il nuovo? Uh, OnePlus. Allora, è stato costruito intorno a diversi pilastri, no? tra questi eh, vi segnalo la presenza dell'UFS 3.0. Eh, questo vuol dire una memoria molto più eh, veloce nello scrivere e nel leggere, ma anche una memoria che consuma infinitamente di meno quando si tratta di trasferire le informazioni al eh, telefono. Uh, UFS 3.0 eh, quindi è una delle eh, caratteristiche fondamentali, perché questo è il primo telefono al mondo con con, eh, questo dettaglio. Doveva arrivare il Galaxy Fold ma sappiamo che è stato eh, rinviato. La RAM eh, da 6 a 12 giga a seconda dei modelli, la memoria interna da 128 a 256 a seconda dei modelli. Ci sono 4000 mAh eh, di batteria e questa è veramente una batteria che sembra non finire mai. Ci sono 10 livelli di raffreddamento, eh, questo perché questo è un telefono pensato anche e soprattutto per eh, chi gioca e con i 10 livelli di raffreddamento Questo vuol dire che il telefono rimane molto fresco anche quando eh, si sta utilizzando un gioco con una richiesta grafica molto elevata E magari lo si sta in contemporanea, anche ricaricato Audio stereo del telefono, sentiamolo immediatamente Il volume è altissimo, la definizione dell'audio non è eh, delle migliori ma il volume è veramente alto eh, questo vuol dire tra l'altro che eh, se utilizzate questo telefono eh, per ascoltare musica magari così nei tempi anche eh, di attesa insomma, o magari eh, volete la riproduzione anche dell'audio direttamente dal telefono di un video che state guardando, di un gioco che state utilizzando, la qualità è veramente eccellente, audio in capsula eh, ottimo, eh, ovviamente c'è il supporto dell'HD Voice, quello che gli operatori chiamano in modo molto diverso, no? quando parlate tra operatori che hanno questo supporto la qualità della conversazione eh, viene elevata. Ricezione eh, direi eh, più che buona e eh, devo dire che dal punto di vista anche della resa del eh, wifi mi sembra che la ricezione eh, sia discreta. Non vi posso dare ancora fino in fondo questi dettagli con una certezza assoluta perché ho usato il telefono veramente troppo poco per eh, poter avere eh, delle certezze. Eh, voglio però entrare per un attimo eh, nel dettaglio del sistema operativo perché veramente OnePlus ha fatto un lavoro lavoro assolutamente eccellente. Ecco, guardiamolo da vicino, no? OnePlus nel corso degli anni ha fatto un lavoro per rendere questo telefono vicino al menu stock ma con una serie di personalizzazioni davvero notevoli. Vi faccio notare ad esempio quella dell'accento del, del eh, display che è una delle cose che eh, sono secondo me molto eh, interessanti. Avete un sacco di possibilità di personalizzazione ad esempio per la barra di navigazione potete scegliere cioè i pulsanti tradizionali qui sotto oppure le gestures eh, come eh, per me invece è eh, più comodo. Gestures che quando il telefono è girato si usa Semplicemente nello stesso modo ma in eh, orizzontale. E poi la personalizzazione: potete ad esempio scegliere qual è il colore dell'accento del telefono. Quindi io ho scelto il rosso, ma avete modo di eh, personalizzare come volete eh, tutti questi eh, dettagli del. Eh, telefono. E poi la vibrazione aptica. È stata eh, scelta una soluzione diversa per la vibrazione aptica e è cambiato anche il motore di vibrazione. Peraltro la cosa eh, curiosa è che potete scegliere anche personalmente eh, come eh, volete la vostra eh, vibrazione, peraltro con dei nomi tra cui scegliere che sono eh, del tutto eh, singolari. Eh, quando Dato un occhio anche ai tasti e ai gesti avete la possibilità di inserire una serie di gesti rapidi, questi sono tipici diciamo, dei prodotti eh, che arrivano dall'Oriente ma insomma tutto sommato eh, sempre molto comodi, no? lo screenshot con tre dita, il capovolgimento per eh, ehm, silenziare il telefono, l'avvicinamento del telefono all'orecchio per rispondere automaticamente e poi anche la possibilità di disegnare alcune lettere sul display, eh, alcune sono già segnate, ad esempio quella della fotocamera, le altre invece la lettera S, la lettera e la lettera V eh, sono assegnate eh, dalla eh, vostra scelta. Eh, poi avete la possibilità di scegliere anche che cosa succede con il cursore, eh, quando il cursore laterale con il pulsantino che avete nella parte eh, esterna e avete davvero tantissime possibilità di gestione anche per quanto riguarda le eh, doppie eh, applicazioni, l'avvio veloce ad esempio con la pressione eh, del pulsante, voi potete scegliere essenzialmente di premere a lungo eh, nell'area del sensore delle impronte digitali per attivare l'assistente digitale oppure l'assistente di Google oppure una delle applicazioni che per voi sono eh, preferite e poi la Plocker per chiudere le applicazioni quindi rendere inaccessibile l'applicazione se non digitando un codice. Ah, vi faccio notare anche un'altra cosa, il eh, non è questo, il OnePlus Laboratory. Qui vengono proposte delle novità che magari sono sottoposte dalla eh, community e che possono essere utili per l'utilizzo del eh, telefono. In questo caso è il livello di oscuramento del eh, display eh, ambiente, però insomma, diciamo che scegliete voi se trovate qualcosa di eh, rilevante oppure no. Vorrei tornare sulla fotocamera per svariate ragioni. In primo luogo per farvi vedere un dettaglio del menu. Allora, qui avete la possibilità di scegliere tra grand'angolo eh, fotocamera principale e lo zoom ottico eh, 3x. Eh, se voi vi spostate eh, nelle modalità disponibili potrete notare che mancano alcune modalità no, manca eh, ad esempio mh, non so, il time lapse per farvi un esempio ecco, eh, il menu vi permette o di fare questa scelta cioè di fare uno swipe verso l'alto per accedere all'intero, al menu completo della fotocamera oppure addirittura di personalizzare quello che volete compaia eh, direttamente sul telefono questa è una delle migliaia di chicche. Che, dico migliaia ma non sono migliaia, sono, sono decine di chicche eh, che trovate all'interno del telefono per averne un pieno controllo. E come funziona la eh, fotocamera di eh, questo telefono? Allora, vi mostro intanto eh, l'effetto dello zoom, no? cosa vuol dire usare il grandangolo. Con la fotocamera grandangolare, quella cioè da 16 megapixel con apertura 2.2 con un angolo di visione di 117 gradi. Oppure passare alla fotocamera principale, quella da 48 megapixel, che è stabilizzata sia elettronicamente che con stabilizzazione ottica. che eh, ha tra l'altro dei pixeloni giganteschi perché sono dei pixeloni addirittura da 1,6 micrometri ehm, veramente con eh, qualità ottima con apertura 1.6 e poi eh, vedete qual è l'effetto invece dello zoom eh, 3x in questo caso avete una fotocamera da 8 megapixel stabilizzata eh, otticamente con eh, apertura 2.4 se questa stessa fotocamera viene utilizzata in orario notturno guardate quale scatola. Eh, vi eh, permette di eh, fare. Peraltro modalità che può essere utilizzata anche quella ritratto sia con la fotocamera anteriore che con la fotocamera posteriore con dei risultati che sono veramente ottimi ho qualche perplessità in più invece sui video devo dire che su questo OnePlus deve fare una ottimizzazione perché se guardate le immagini che vedete in questo momento vedete tanto quanto la fotocamera principale, la fotocamera posteriore quanto quella anteriore offrono questo effetto strano per cui la stabilizzazione inserisce una sorta di eh, vibrazione nelle immagini devo dire che su questo aspetto eh, OnePlus 7 Pro non è sicuramente il meglio oggi disponibile sul mercato a parlare di gaming perché OnePlus insieme a Fanatic ha messo insieme un sistema di gioco con eh, diciamo RAM Boost con l'ottimizzazione del Do Not Disturb nel momento in cui state utilizzando o, un eh, videogioco con come detto un sistema di raffreddamento eh, ancora eh, migliore con un motore per la vibrazione aptica eh, ancora più eh, sensibile eh, davvero la modalità eh, gaming è stata curata fino all'ultimo dettaglio e poi ripeto anche il particolare no? con il display fluid amoled eh, combinato con i 90 Hz di refresh con la definizione qhd plus vi dà davvero un telefono che ha una qualità anche se vi piace eh, utilizzare il gaming davvero superlativa e oneplus garantisce tra l'altro il fatto che grazie alla eh, ricarica warp 30 con il sistema di eh, raffreddamento a 10 livelli, il telefono rimarrà sempre a temperatura del tutto controllata. Abbiamo accennato a batteria ricarica, questo telefono non ha eh, al suo interno la ricarica wireless, ma a Warp 30 questo vuol dire che eh, la velocità di ricarica è davvero elevatissima, vi bastano 20 minuti per avere praticamente un'intera giornata quasi eh, di eh, lavoro eh, garantita. Allora, mh, conclusione un telefono costruito intorno al display alla popcam pop-up cam, pop up cam alla eh, qualità della tripla fotocamera eh, posteriore e al fatto che eh, sono state introdotte una serie di eh, novità dal punto di vista della gestione del calore la capacità di eh, gestire eh, l'efficienza anche del potentissimo processore Snapdragon 855 che lo fanno forse uno dei prodotti più potenti eh, del eh, mercato eh, display quindi di qualità superlativa, batteria che sembra eh, non finire mai OnePlus 7 Pro è vero costa un po' di più ma secondo me ne vale veramente Veramente, veramente la pena.